Due concorrenti, sette sconosciuti, 100.000 euro per una sola missione. Indovinare la loro età esatta. Osservazione, perspicacia, intuito. Benvenuti a Guess My Age.